Radio Chisches. Buongiorno di nuovo. Con Io buongiorno. sabato sì. sono andato, come vi ho detto, a microfoni spenti, a mangiare una pizza da un mio amico, anzi, lo saluto Paolo, e l'ho trovato praticamente che serviva ai tavoli, lui solitamente ha la cassa, è eh. un imprenditore, ha una pizzeria. Ma Però, per scelta sua? No, purtroppo ah. il ragazzo e la ragazza che lui solitamente aveva anche durante la settimana, gli hanno dato picche. Mm, per, anche per ovvi motivi no? lo dicevamo certo, prima eh. ma è una lamentela ormai proprio nazionale questa mancanza di ricerca di camerieri baristi, cuochi, proprio questo certo. settore qua ricordiamo ovviamente eh, restando chiusi molti locali eh, molti dipendenti eh, i dipendenti erano parati ma alcuni magari che arrotondavano hanno dovuto diciamo virare verso è altre vero. sponde e ci sono anche i dati ufficiali, secondo la Confcommercio, a tutt'oggi mancherebbero circa 21.000 dipendenti nel settore eh, della ristorazione rispetto rispetto ai livelli pre-pandemia 20.998 perché due sono qua pronti e disponibili no. a servirvi <ride> stiamo parlando chiaramente i caverieri, i baristi ma anche e soprattutto i cuochi, le prospettive per l'estate sono ancora peggiori, cioè veramente si rischia di rimanere senza, senza personale c'è proprio un mercato umano sparito all'improvviso e chiaramente il presidente della Fiepet Confesercenti lancia l'allarme e si augura che avvenga al più presto una ristrutturazione dell'alberghiero con aiuti fiscali certo. ma anche orari più flessibili. Perché i giovani poi non vogliono stare più chiusi dentro un locale dalla mattina fino alla sera? per Passiamo... stipendi eh, se Siamo sempre voi. lì. Da un lato c'è la lamentela i giovani, non c'ha voglia di lavorare la sera o il sabato, preferiscono stare con gli amici. Dall'altro c'è pagami e io lavoro. E quindi bisogna trovare la cioè, quadra. Qui tra in mezzo. poco approfondiremo con il nostro ospiti. Se avete domande o suggerimenti, giratecele sono scatenati i radioascoltatori radio rischiscono che sia quando si parla di lavoro di noi, ripetiamo, noi, due, siamo, noi due siamo due cretini eh. ma abbiamo gli ascoltatori più belli e più bravi del mondo allora innanzitutto qualcuno dice togliete il reddito di cittadinanza così molte più persone andranno, accetteranno dei lavori eh, mh, anche mal retribuite su da questo lato, siamo un po' d'accordo da ecco, però da... è facile sparare lì su, certo. su, in un'unica direzione e poi qualcuno, un ristoratore che giustamente mh, ci faceva notare che anche i clienti devono abituarsi a uh, andare nei locali con orari più consoni cioè se tu vai in un locale all'una e mezza del pomeriggio sì. e esci alle 5 e poi entri casomai alle 10 e mezza di sera alle 11 e esci alle 4 di notte è chiaro che poi tutto viene stravolto no? e anche i giovani dicono, ma io non posso andare a lavorare le 6 di pomeriggio e perché, uscire le 4 di notte eh, anche perché poi attenzione il locale chiude alle 2 e e mezza ma non si pulisce da solo Bravamente. perché deve essere poi eh, c'è la mise in place del giorno dopo I gli orari sono tosti e eh, te tu... l'hai fatto il cameriere? Eh, per un periodo sì l'ho sì, fatto anch'io sì. eh, credo che è il secondo lavoro peggiore del mondo oh, che abbiamo mai mia, fatto mamma mia, Lo mamma, ammetto, mia. mamma mia mamma mia. E, tra poco approfondiremo su quello che il governo potrebbe fare e, e, ma non soltanto il governo non attenzione eh, perché poi il governo è l'ultima uh, spanna della piramide No, poi certo. sotto c'è tutto, tutto un insieme tra però poco... se sta anche un po' a noi noi tutti in generale certo. tra poco parleremo con il direttore di informazione fiscale.it Francesco Oliva continuate a mandare i vostri messaggi le vostre uh, proposte perché no? Perché? tipo nostro Maurizio che ha un ristorante in provincia di Milano ha detto ragazzi se volete a voi due vi assumo io Giannini va bene io ho un problema non arrivo ai Italia. Come faccio a servire? Buono. Radio Kiss Kiss, stiamo parlando di un paradosso che non sta vivendo solo l'Italia attenzione, no? eh, sono saltate le limitazioni per quanto riguarda la pandemia i eh, rapporti per quanto riguarda il lavoro eh, sono preoccupanti perché c'è un aumento della disoccupazione però per esempio il settore della ristorazione non riesce a trovare eh, operatori. 20.000 si parla eh, circa 20.000 20 posti di lavoro, al netto ovvio di come verranno trattati, certo. lo stipendio, comunque sono 20.000 posti. In diretta con noi il direttore di informazionefiscale.it Francesco Oliva, buongiorno direttore. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie sempre per l'invito, a grazie, grazie a, a lei, grazie, ma a grazie a lei direttore, anzi chissà chiss a lei. Allora intanto noi pochi giorni fa avevamo parlato di questo famoso bonus di 200 euro in arrivo, no? ma ci sono ulteriori novità fiscali in arrivo per i lavoratori? il bonus 200 euro è la novità principale che, che sta per arrivare eh, non, sono, non ci sono all'orizzonte altre novità se non quelle indirette quindi non destinate ai lavoratori in quanto tale, ma, eh, tali ma a tutti i cittadini nel senso che il decreto aiuti che dovrebbe arrivare in gazzetta ufficiale nei prossimi giorni oltre al famoso bonus di 200 euro prevede un potenziamento eh, dei, eh, dei vari bonus bollette eh, poi non ci sono altri interventi diretti sul cuneo fiscale o sul costo del lavoro Okay. Quindi okay. il bonus di 200 euro, previsto anche per gli autonomi. È una cosa. Sì. Sono andato a vedere sul vocabolario, sono stati catalogati anche loro come cittadini. È una precisazione da fare, perché solitamente vengono sempre esclusi okay. da ogni tipo di eh, operazione di. di, di... ristoro, eccetera, eh. eccetera. A proposito di ristoro è eh. ristorante. Questa mancanza di capitale umano di cui parlavamo per i pubblici esercizi potrebbe essere risolta con il cambiamento di alcune condizioni fiscali, auspicato dalla categoria? Eh, sì, ma non solo. Cioè, fiscalmente quello che si può fare è ridurre il cuneo fiscale, il costo del lavoro, che in Italia, come sappiamo tutti, è davvero eh, difficile da, da sostenere. Però io credo che sul tema ci siano almeno due considerazioni generali da fare che sì. non sono solo fiscali. Eh, una è legata agli strumenti di inserimento nel mercato del lavoro. Prima voi dicevate che molti ascoltatori segnalano, la, la, diciamo, attribuiscono delle responsabilità dirette al reddito di cittadinanza sì. o ad altri strumenti simili. Sì, sì. Io su questo ho sempre pensato che ma veramente da tecnico non, non sono gli strumenti in sé ma il fatto che non funzionino certo. e non funzionano nel senso che non c'è una connessione diretta tra eh, tutta la filiera quindi dalla percezione del, del, della mh, monetaria diciamo del reddito di cittadinanza o di sì. strumenti simili e la conseguente connessione che ci dovrebbe essere perché qui il condizionale è d'obbligo fra i centri per l'impiego il nuovo sistema dei navi o vecchio a seconda dei Casi, sistema de navigator e il mondo del lavoro, perché in alcune regioni d'Italia questo sistema non funziona, non è attivo. Alcuni comuni non hanno neanche eh, fatto i decreti, que questo va detto. E al di là di come poi la si pensi su reddito cittadinanza o su strumenti simili, poi c'è una seconda motivazione secondo me che ha carattere economico. L'Italia è il paese in Europa con il maggiore numero di esercizi pubblici noi Vero. abbiamo una prima, prima del covid, adesso col covid è un po' diverso perché purtroppo ci sono state tante chiusure, però nel 2019 eravamo in Europa il paese con il maggior numero di pubblici esercizi e, e questo che cosa comporta a livello economico? Si riducono le marginalità, spesso il pubblico esercizio soprattutto nei, ehm, eh, nelle periferie diciamo così, viene gestito come è normale che sia dalla, da imprese familiari e quindi il ridotto marginale unita a condizioni fiscali molto pesanti fa sì che poi la condizione che viene, la proposta che viene fatta non sia eh, consono al volte... lavoro esatto Esattamente, eh, questi secondo me sono due fattori che ottime vanno... Ottime considerazioni direttore, ottime considerazioni e, e, e perché insomma da, da qualche parte bisogna trovare il, il problema e i problemi ce ne sono tanti e per quanto riguarda il reddito di cittadinanza ogni volta che tocchiamo questo argomento chiaramente eh sì. però ricordiamo lei diceva le famose tre proposte di lavoro, se uno rifiuta le tre proposte di lavoro questo era l'incipit del, del provvedimento Doveva, uh, non, non aveva più diritto al reddito di cittadinanza però se fa cortocircuito eh, certo. e, inoltre, noi adesso ci uniamo e uniamo due notizie in una perché eh, nel mondo del lavoro se c'è una categoria che soffre tantissimo per vari motivi non ne capiamo fra l'altro l'origine oppure lo capiamo ma è meglio non dirlo sono le donne, le donne e a proposito il 19 maggio voi proprio di informazione fiscale sarete proprio protagonisti di un evento sulla situazione del lavoro e in particolar modo dal punto di vista del lavoro femminile ci anticipa qualcosa direttore? il 19 maggio saremo, saremo a Brescia al Museo Santa Giulia in diretta streaming su informazione fiscale e sui nostri canali social per parlare di un tema ehm, molto particolare che è quello della gender tax o tassazione differenziata di, di genere. Una vecchissima proposta che fu fatta addirittura nel 2006 da due studiosi, eh, Alessina e Ichino, il compianto professore Alessina e poi il professore Ichino eh, che cosa teorizzavano una, una tassazione favorevole per le, le donne ma in generale per coloro che in famiglia collaborano di più ehm, a livello domestico, Just. normalmente è una proposta che per come il mercato del lavoro italiano si presta maggiormente al mercato femminile ma in realtà la razio è quella di ehm, creare uno strumento di incentivo eh, perché chi eh, lavora a casa fondamentalmente e quindi ha minore convenienza a lavorare magari anche part time con una tassazione eh, così elevata. Ottima, il proposto. tema diventa un tema di mercato del lavoro femminile perché in Italia si agisce sempre in modo disorganico, pensiamo a quanto è avvenuto per esempio con il reddito di libertà, ehm, che è una proposta di legge eh, di un paio d'anni fa eh, in piena pandemia è stata fatta ma non è stata mai eh, ai noi, come spesso accade mai attuata o si inizia a attuare soltanto adesso ma che è veramente direttore, piccola diciamo ah, così direttore l'argomento è talmente dopo il 19 maggio lo approfondiremo sicuramente dopo il 19 maggio perché così ci interessa. racconterà anche il risultato di questa <ride> vostra iniziativa per Dai. il momento la ringraziamo li auguriamo un buon lavoro grazie di essere stato con noi grazie a voi chissà -chiss tutti your kiss kiss